Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Fix e Marco007 E questa è la seconda parte di Clear Star Allies Ok, nella scorsa puntata che abbiamo registrato oggi tra l'altro ah. Abbiamo fatto i primi tre livelli E in e questa parte, vabbè lo leggiamo dopo qua uh, In questa parte invece completeremo Dreamland, il mondo della pace okay. Vai? Aggiungi me nella, nella cosa? No, no, no, sei già, sei già! Ma senza aggiungimi dalla dal cosa? O oh, vai nel santuario degli amici? Ah, lì. il santuario degli amici? Sì, sembra esagerato. Eh, perché lì ci sono i tuoi amici migliori. Comunque... Qua... Poi dopo questo aggiungeranno nuovi amici. Fermo una cosa io non posso fare niente ok, Marx e ora prendiamo un altro ciao dammi il tuo pallone voglio risucchiare non è che danno un'abilità. No no. no no no. ok, prossimo livello livello boss foresta fruttuosa. bam bam bam ok parliamo un po' di me e di Marco allora Marco no. Sì. Marco ehm, domani va a Mirage. Io invece eh, lunedì fino a, a quando capita eh, lunedì fino a domenica starò da mio padre e in quei giorni andrò a Mirabilandia e all'Aquafagna lui... Mm. Comunque, abilità frusta e abbiamo trovato la caramella overpowered. Mm. Ok, gli alleati non li abbiamo ancora presi. Per questo direi che un buon lengo io ci sta. E poi vorrei un parasole. Vabbè, mi accontento anche di te. Se... Ezzago Intanto dimmi yo power Crust oh, Ardente Quando oh, vuoi Marco Cosa? Alza Amara ah, Sulle mani Pua wow. Pedana di scambio Che vedremo fra poco Ok siamo arrivati già Ecco qui la pedana di scambio Che serve allora Cliccando il tasto depositiamo tutte le abilità, tranne gli amici di sogno ovviamente perché non sono un'abilità. E possiamo prendere quello che vogliamo. Io per esempio voglio prendermi eh, la tusta. E poi con gli amici prendo lui e poi adesso ne prendiamo un'altra. tu dammi il potere. Perfetto. E ci prendiamo come un altro amico, Yo Yomen. Perfetto, gimme. Cioè, give you. Tieni. E ora. Tieni oh, ora andiamo avanti! Eh sì, attiviamo l'easter egg della stanza hall. Bisogna avvicinarsi. Ma perché non lo facciamo? Perché lo stiamo facendo? In questa avventura qui noi abbiamo ancora mostrato il stanze holo. Perché so dov'è? Aspetta. Eh, ma anch'io lo sapevo dov'era. Direi che basta, Andiamo. Vabbè dovete avvicinarvi insomma uh, fino dove... Cioè un po' avanti. Abbastanza, un po' avanti. E apparirà questa porta qui, se andate abbastanza lontano. Una volta mi sono avvicinato, ci siamo avvicinati così tanto che si vedeva già la faccia di Wispy Woods. Vabbè niente, ora ci farà cosa? Wispy Woods! Ah <sussurra> uh -huh. Davvero, so so. Era, era una cosa non prevedibile, cioè a me non sembra una si Lo so, manco a me. Stava pure nel promo. Il promo? Si chiama demo? No, il promo proprio quello che hanno mostrato alle tre. Alle tre? Sì. Le tre di notte? No, al apostrofo e tre. Hanno mostrato chi vi starà di me vai corri di regola noi potremmo anche andare da Whiskey Woods adesso con la caramella però sarebbe uno spreco della stanza hall che non è stanza o, sì, è stanza hall meglio, o meglio non ancora vai entra non, è... non perdere tempo finché siamo in vicino. ah le più belle abilità si trovano nella stanza hall ecco qui abbiamo Coco Kawasaki Uh, manda spazzolino, va bene Yeah, che bello spoiler Allora abbiamo... Perfetto, eliminiamo Jim Abbiamo il cuoco Kawasaki Che è l'abilità cuoco. Ma guarda... Che è stata rintrodotta Poi... L'abilità Wrestler con... Combat... Bugsy Bugzi. Uh... Che è un'abilità nuova sì. No, non è vero, esiste... Eh, anche. vabbè, sì, si esiste ma. Però si chiamava Bella si chiamava Lancia c'è anche una che si chiama backdrop allora c'è pulitore Kirby pulitore con maga spazzolina e invece vabbè lo io, io che abbiamo appena visto ok quindi direi di andare con questo team però senza maga spazzolina no, no. Marco ci serve il fuoco dobbiamo mostrare gli strego di whisp ah è vero però a me piace Marco fuoco non mi interessa volare Ok quindi eliminiamo una maga spazzolina. spazzolino E eh, vabbè tanto per, tra poco ci torniamo Scusa il cuoco Kawasaki Ce lo teniamo Certo che no Elimino pure te No okay, Un attimo cer cerchiamo di uccidere sto Waddle D Tu no. c'hai l'abilità frusta, uccidi Mi sa che voglio io. Si può fare. Ah, comunque eh. gli amici si possono controllare così. Vabbè, l'abbiamo già detto. E alla prendiamo dietro. un altro pizzogino. Perché in palestra non va nessuno. Ma non è vero. Ah, è vero, ecco perché non potevamo. Cosa? E allora, Come un vuole? attimo dobbiamo cercare l'abilità no? Perché Bene. se no possiamo bravo Marco bravo e eh, niente vabbè non possiamo essere egg non nella nell'arena che spoiler esiste Stella amici tempo. che è una, una, una cosa che si troverà molto più avanti <susurra> <susurra> E niente, ora arriviamo subito a Wispy World. Ah, eccolo qua Ah, è vero, possiamo anche averlo così Lo prendo io, eh, così io lo, lo così. posso incenerire. Eh, un attimo, lo dovrei prendere pure io No Io ora non c'ho delle stelle Perfetto, a... questo qui è, mister, è uno dei Wispy cioè Cioè, possiamo incenerire Wispy World così Guarda già che Ma sono abbastanza forte. Sì. Ok, ora sono abbastanza forte. La brucia chiama. Guarda. Ecco qua, Whisper Woods è a fuoco. Ah, non possiamo lanciargli il cuore ora. Non possiamo tirargli il cuore. Vabbè, con il cuore viene lanciato. Se no, lo io lo dobbiamo non... far vedere. Ma lo rifacciamo? Sì, ora noi lo facciamo off camera e mettiamo uno spezzone. Mm. Ovviamente anche se non è bruciacchiato lo potete alleare, tra virgolette. Beh, soprattutto se non è bru bruciacchiato, cioè... Poverino! Io sarei arrabbiato. Vabbè, comunque come questo, come questo come qui è un easter egg molto interessante. Quello che possiamo usare la stella amici per combattere gli spiugni. Cioè, quella, questa è una onda molto divertente. Ah. Mm. Perfetto, sta al castello dei dede, quindi chissà chi sarà il boss. Perfetto, quindi, quindi ora va bene, uh, tagliamoci, vediamo alla fine. Ok, eccoci, abbiamo appena un... ucciso Whisper Woods. Tipo, <ride> e li possiamo tirare il cuore. Ecco. Ora il nostro amico ci dia un bordello di cibo e, a, e a, um, pezzi di pasta. Prendi tutto, vai. Quando prendiamo tutto, lui è felice. Oh mio Dio, balla... stupida. E ora balla con noi. E muove le braccia, mi <ride> dico... Non è vero, no, è... le stava muovendo già la prima Comunque abbiamo fatto il team Yo-Yo più Marx Ok Comunque adesso sì. Whispy Woods è felice e bruciacchiato <ride> Ciao Whispy, grazie per, uh, la, per, per la, la tua boss battle molto easy E per gli adesivi. Yeah. Okay. Ucciderò chi interede per voi Cosa? Ok E <ride> tipo salta sul castello e ne basta Ok <ride> ora facciamo velocemente livello boss. Le de, de, de. contesa al sì. castello. Ah, vai, muoviamoci. Uh, plug. Non siamo? No. Dobbiamo ancora. Oh, quello non dai è Corre, non è un Ok, andiamo. Via libera. Comunque potete accendere okay. le luci con una... Con <ride> Non è vero. Poteva scendere le luci con l'elettricità. Cioè, plasma. Uh, difficile. Ecco, eh, ora c'è il boss. Ma li so dovevamo già usare. Quindi ce l'avevamo. Ce l'avevamo. Perfetto, prendi. Non già E eliminiamo lui, perché ci sono già io. Appunto hai scelto tre cose uguali. Eh, per la posta di Wispy, non potevamo starci a decidere. Sai che ti dico, ora io cambio con un colgione. Vero amici! Nooo! Ok, mi ha tirato tipo malissimo, però... Va bene così. Lo voglio fare pure io, però sono accoggiore. Sì, I, I meloni che ci sono nei giochi Kirby, sembrano delle granate. Davvero? Come, non l'hai mai notato? Sì, l'ho notato in Kirby Mass Attack. E anche in questo gioco ci sono i meloni. Li fanno sempre così. Non capisco, cioè... E poi eh, i livello che. in Giappone sono diversi. Non quindi. è vero, i meloni sono sempre gli stessi. Uh, non l'avevo mai notato questo. Va bene, comunque aspetta, Marco, Marco, devo cambiare l'abilità. Quindi, eliminiamo. Vieni qua, Narcollo. Allora, Avevo capito Marco. <ride> eh, questo è il Ha perso il fuoco, glielo puoi dare? Wow. grande grande evviva yeah, sto io tiro tutti tutto io riparmi. tiro, io lancio tutti vai anch'io devo fare un giro dopo lancio qualcuno durante la cutscene durante o prima? cioè prima della cutscene del boss che fa una cosa divertentissima sì, Ok, vai Bugsy, siamo rimasti da solo Andiamo. E tu non vuoi la torta? No, sono pieno Eh, vabbè I am full! Off fly Pensi alla il gioco che c'è qui Oh, ci. No, non c'è nessuno Vieni, Marco sì, cioè, non vieni cito. tutti gli altri, ok. Fu! Let's goo go-kidoki! Let's go goku do chi. Goku doki. Ok, direi che non cambiamo il team. Sì, però dobbiamo usare l'elemento acqua, come misterio. Perché? Eh, perché è cibo. È... Ah, va bene. Ciao, bug. Però lo dovrei usare solo io. Perchè? Ah è vero, c'è cioè anche Gino. Tu e Bugs invece non potete usarlo. Sì, sì. Eh sta. bravo, così lo, lo fai tu. Un attimo, no, no, no, lancio Lancia qualcuno. No. No, no! no, non può succedere perché inquadra King del. Ma è successo! Ti ricordi con lui Ah oh, sì, vabbè, ma è raro! Ok, let's fight him. Mm. Io cerco di farla damage, anche se non succederà. Io non posso fare, perché... Sono male. Amen! Amen! Amen! Ah. Amen! King of the Dee, si fa crescere i muscoli fino al collo. Io pensavo che fosse la moglie. King of the Dee. Dice. Ehi, hey, King of the Dee. Non hai fatto la spesa! Ok, ho preso danno. Sfida sì, annullata! Io non ho preso danno, quindi lo posso fare io. Sì, ma tu sì. puoi fare cose infinite, grazie. Eh, allora. Ah, sono comunque. Ok, iniziale. comunque, c'è un Mister Egg. Quando King vede, ora ci lancia la frutta Marco, sai cosa fare? Un attimo, non so dove sono, ecco. L'acqua rende il cibo e. e Commestibile. Quindi ci, ci possiamo curare. Comunque, mm. quando gli ho detto uh, che Kindle Day quando lancia il cibo mi ricorda il tizio di Donkey Kong, non intendevo Donkey Kong Intendevo un boss di Donkey Kong Country per me Beh, sì. sì. so you Su... So e eh, dai, volevo farlo io Venite Amico, amico, amico, Kindle Day amico Kindle Day amico Amico de Dè! Togli sgocciolo! Perché siamo gli sgoccioli! Tu sgoccioli! E dai! Jim mi voleva saltare sopra per lanciarlo! Dai. La danza di King no è la più bella di sempre. E finisce il gioco. Nessuno se l'aspettava questo finale dopo il primo mondo. Non abbiamo neanche fatto il coso. Che fate? Eh. Eh, volevate! Sì, ci si è, è rotta la cartuccia. Dobbiamo aggiustarla. Oh oh! Eh, non l'avevate notato il cuore che usciva? Pensavate? Perché Kindle ha rubato il cibo? E perché era cattivo? ma, ma Kinder Dede è De il nostro amico, quelli lì no, non sono i nostri alleati o meglio, gli alleati di Kirby. no, nel senso, perché Kinder Dee rubava il cibo, lo scopriamo perché Kinder Dee ha fame lo eh, Sì, però anche scopriremo no. solo, no. lo scopriremo amico solo vivendo di... lo scopriremo solo seguendo quel cuore che è volato amico di sogno Kinder Dee ora puoi che avere un amico di sogno Kinder Dee mi è riuscita il palazzo di Kinder Dee Mondo dei miracoli, pianeta pop. Che non faremo oggi. Infatti, ora torniamo a Dreamland. Quanto abbiamo ancora? Abbiamo 19 minuti, e voglio. Ok, facciamo velocemente livello X. Ecco questo però. King of the Dead sta lì, il livello X. Sì, lo so. Stop. Comunque, è qui per andare al pianeta pop. Qui abbiamo preso tutto, ovviamente. Andiamo al livello extra, biscotto bonus. Mm. Comunque tutti i livelli come, come in um, Kirby's Adventure Wii e come in molti, molti altri Kirby formano una parola. Le iniziali. Ninja! Vabbè. Però solo nella versione inglese. Anche, qualche volta anche nella versione italiana. Sì, solo poche volte. Tipo in Kirby's Adventure Wii se non sbaglio. No, in Kirby's sì. Adventure Wii no faceva qualcosa del genere no perché c'è bosco biscotto deserto si buona no buona ah è vero lo so lo scopriremo solo dando il cibo a prima ti rubi tutto quel cibo e poi hai fame ninja mi ha fatto una come ora io lo mangio per connessione. Uh, mi, mi dai acqua mi dai acqua no <ride> il yeah. potere del pallone Ripletta, ok va so. ok devo fare questo sakura blossa water blossa hanno suonato la porta Sì, però non ci sono gli altri a casa mm. so so Sakurai non, non è Sakurai è Sakurai lo so però sali cosa. qui sopra <totiposite> ah però, è vero Kirby acqua può fare cosa? hanno un suonato di nuovo vado, vado io un attimo tu vai meccanico automatico. Intanto io continuo. Ok, abbiamo sbloccato la porta. E ora c'è Bruno. E io. Ok, perfetto. Proseguiamo. E c'è un puzzle più o meno. Quindi devo prendere il bar in inglese. Eliminiamo. Jeans. Uh, sì. Ok, vai. Corri. E ora chi prenderà il pezzo di casualizzato? Boh, chi lo sa. Blum fuori blum, blum. Fuo io chi okay, era per noi? chi era? Luigi ok era il fratello di Mario e l'ho preso io il puzzle no, ma eh, non lo non... stavo prendendo io voglio comandare Kindle te de de. ora tu uh, segui i miei <ride> <Fido ride> al dei de de de miei stivali Marco, si è appena stesso sul letto. E ora corri, corri, mio soldato! Uh, io lo devo stare così. Guarda, com'è lento Kinder Dedea? Kinder Dedea. Sì, hai detto Kinder Dedea. No, vai Kinder. Kinder. Kinder, dove c'è un bambino. Dove c'è tua madre. Perché mi hai guardato così? Eh? Ok. Ok, mi sono stufato, scendi. <ride> Sei, brutto come, come come destino. Il destino. Sei brutto come destino, finale del... Brutto come destino, finale del... Ciao, la gobba. Adesso attacca un posto inutile! buon Bonecrass bon si sì. dice! Forza colpiscilo! E ora prendi! Ciao Burning! Forza, uccidiamo Vividria! Vividria, che sembra un po' Artist di Triple Deluxe! Che è Artist di Triple Deluxe! Eliminiamo Marx con gli occhi semi chiusi, oppure abbiamo preso un <ride> po' <Fammi> vedere Marx <ride> eh, Io ho preso danno <ride> ecco. okay, okay. ok, basta Forza ti dipingi qua Artis, volevo dire Viviria Ora dammi il cibo. Brava Artis. <ride> Natura morta Infatti artisti e Miller Mmm, quanto bel cibo, buono, buono cibo! Dipingi qua, ora! Li vedi, se vuoi sempre nemmeno! Quindi... di... di... di... Vividria, suicidati! Sì, padrone! Fu così che Vividria si, si soffocò con, con la propria coda! Quella dei capelli con cui dipingono! Io sto con Vividria! è bella A ho vinto piace. io ho vinto io Sì, ho vinto non è vero ho vinto io no no no no no no no no no e e no no no no no no no no no no no no <ride> Agli attacchi epilettici. Smettila, Marx. Ora raccogliamo tutte le stelle di Dreamcast. Così, oh, sarà 100% Il bello è che alle volte fa la capriola, alle volte no. Perché devi te ne prendere? Ok, basta. Nella prossima puntata, quindi, inizieremo, ma a morire, inizieremo il mondo dei miracoli di Pianeta Pop, e magari leggeremo anche la descrizione di Dreamland, perché non l'abbiamo letta. Quindi, nella prossima parte faremo Out, un'amicizia. Leggere le descrizioni, il mio punto debole. Lo leggerò io, anche qua. Intanto facciamo il balletto di Vittoria, mentre l'episodio finisce. Ciao! Ciao!